Buongiorno, io sono Miriam, sono tutor del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e adesso vi presenterò quelle che sono le offerte formative ehm, che il nostro Dipartimento vi propone. Questo sito insomma vi riporterà tutte quelle che sono le ultime informazioni sull'Università di Siena, oltre che vi darà comunque modo di poter esplorare tutti i corsi che l'offerta formativa che il nostro Ateneo um, vi propone, appunto divisi tra triennale e magistrale, vi è la possibilità anche di accedere al mondo dell'ufficio placement, lì dove potrete insomma osservare quelle che sono le offerte lavorative messe a disposizione comunque dalle agenzie e dalle aziende che collaborano con l'università. Andando sulla diciamo, finestrella studio e cliccandoci su, vi apparirà la pagina eh, nella quale poi potrete ricercare il corso eh, al quale siete interessati. Nel nostro caso andremo a cercare Scienze della comunicazione, che ci apparirà sotto la dicitura lauree triennali. Il corso in Scienze della comunicazione Qui eh, vi farà diciamo, un riassunto di eh, quelle che sono le materie e gli argomenti che si andranno a trattare eh, nel corso dei tre anni, oltre che anche il piano di studi dello stesso. Al termine di questi tre anni gli sbocchi occupazionali del, dello studente saranno vari, infatti diciamo, si laureeranno esperti nel marketing, nel trattamento delle informazioni, servizi culturali, di pubblicità, e strategie comunicative e anche nel giornalismo e per quanto riguarda l'experience design. Stessa procedura per quanto riguarda anche il corso di scienze del servizio sociale. Per quanto riguarda scienze del servizio sociale, anche qui uno schema riassuntivo di quelli che saranno uh, gli argomenti uh, generali per quanto riguarda il primo anno e più professionalizzanti per quanto riguarda il secondo e il terzo anno. Alla fine ovviamente uh, nascerà... Uh, Un'ipotetica figura di assistente sociale, ipotetica perché? Perché comunque la, um, ci sarà da diciamo, uh, fare un esame, uh, un esame di Stato che vi permetterà poi di poter diventare uh, degli assistenti sociali a tutti gli effetti. Sia scienze della comunicazione che scienze del servizio sociale sono due facoltà a numero aperto, uh, solamente che ci sarà la necessità comunque di fare un test di autovalutazione um, che poi diciamo uh, le date varieranno anche in base al numero di studenti iscritti. Tutte le informazioni le potrete mh, trovare sul sito del, del rispettivo corso di laurea. Per quanto riguarda invece le lauree magistrali in Language and Mind, uh, Public and Cultural Diplomacy, strategie tecniche della comunicazione e antropologia, basterà inviare... Um, presso l'indirizzo email della segreteria, il proprio curriculum universitario della laurea precedentemente acquisita, e in maniera tale che così il comitato di, del, di ciascun corso di studi potrà valutare il curriculum e, eh, se necessario, eh, inviterà lo studente ad un colloquio conoscitivo eh, in cui appunto una commissione gli chiederà eh, semplicemente le motivazioni che l'hanno spinto a partecipare o ad iscriversi insomma a questo a questo corso un'altra sezione parecchio importante è quella che riguarda i laboratori quindi cliccando su laboratori vi apparirà questa pagina. Questa è una, parola, è una panoramica del nostro corpo docenti, ricercatori e anche una, la parte studentesca ecco, del, appunto del dipartimento. Qui vi si spiega cos'è il Coworking Lab e questo è l'elenco di tutti quelli che sono i laboratori che potrete insomma utilizzare eh, sia durante le lezioni che anche dopo magari facendo anche le ore di tirocinio per esempio nel laboratorio di interaction design o, qui non è citato, però se eh, cliccate su, se ricercate il Santa Chiara Lab, è un laboratorio che si, che si trova a poco distante dal, dal nostro dipartimento e si occupa appunto di stampe 3D, realtà virtuale, un Fab Lab, questi ad esempio, questi oggetti sono stati creati, attraverso e grazie anche a Stampe3D, ovviamente i nostri studenti che hanno deciso di fare il proprio tirocinio qui o comunque scrivere una tesi su, questi, uh, su queste tematiche, hanno toccato con mano quella che è questa nuova diciamo, tecnologia molto ma molto interessante. Sul sito orientarsi attraverso l'opzione scelgo potete anche trovare informazioni utili tipo eh, la borsa per il diritto allo studio, quindi vi si spiegherà eh, come insomma poter fare domanda e in cosa consiste la domanda e in cosa soprattutto consiste la borsa di studio. Invece per quanto riguarda la sezione vivo Uh, vi è una panoramica generale su quelle che sono le uh, opzioni o comunque dei consigli su come muoversi a Siena, perché noi siamo su Siena, quindi come muoversi in città, dove sono le residenze e gli alloggi che si ottengono poi con la borsa di studio, le mense universitarie. Per quanto riguarda le, le mense universitarie, ad esempio, vi spiega un po' come sono diffuse sul territorio e dove sono collocate. Infine, vi è la sezione lavoro. Eh, ogni, diciamo, ogni tot di mesi la nostra università propone delle career week, quindi le aziende, aventi anche dei nomi abbastanza importanti, eh, si presentano comunque in università e sono pronti a dare consigli su come scrivere un curriculum, fare anche dei... Um, dei colloqui lavorativi e anche spiegare un po' come funziona il mondo del lavoro. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso vi lascio questi che sono, uh, sono diciamo, i nostri contatti sia per quanto riguarda la segreteria che per le nostre pagine social e per qualsiasi informazione noi siamo a vostra disposizione.